Quindi nel momento in cui loro fissano questa situazione mi raccontano come sono i gradi fermi e quindi esplorano tutte le risorse interne ed esterne. È la prima cosa che fai o prima gli chiedi il problema, qual è, la cosa ti ha portato qui, eccetera? Prima chiedo cos'è il problema, eccetera, proble e poi okay, di ok. Non necessariamente parlo del problema, potrei parlare della soluzione, <ride> Ok. Sì. quindi che soluzione hai tentato, eccetera, quindi okay. non c'è… Eh, il mio approccio breve comunque passa attraverso la singola, solution focus, attraverso traversa strategica, a strategica familiare, quindi…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 però non è sempre così. Infatti, come hai fatto a fare una scuola di specializzazione? Ah! Ho i capelli lunghi come i tuoi quando hai iniziato. No, perché noi abbiamo condiviso parte del del, del percorso e so le fatiche, no? Però.. Um...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 La tua capacità zen del mandare a quel paese. Quella del Marchese Regrino, quella del Grillo. Quella del Marchese del Grillo. Io ho della mia. Però. No, però di mandare a quel paese le cose che, che non vanno, non funzionano, sticao, cioè si trova un'altra. cioè io ci vedo tanto, Federico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 possa avere una giacca piuttosto che un pantalone strappato piuttosto che uscire dopo 5 minuti e uscire insieme infatti ti certo, sei vestito così solo per me ma perché mi hai parlato dei, dei video io non capisco poi i social tutte queste cose strane mi hai messo una Le testa i devi andarci in giacca io e no, ho pensato una cosa tipo un seria capito ma quanto no. cazzo no. mai te so, c'è fazzoletto dico, vabbè, fammi, questo fa riprese cioè, <ride> mi, sono, mi sono un po' emozionato insomma su sta cosa se no vabbè, vabbè. in macchina c'ho la tuta comunque quando esco mi, mi cambio come hai fatto a uh...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 A mo' la devo fa' Ma la devo fa' nel senso comunque in mezzo a tutti gli impegni professionali era un'altra un situazione da seguire però l'idea era qualcosa che fosse l'eccellenza rispetto alla formazione di terapie brevi Tu mi hai detto una cosa, una volta me l'ha raccontato io ho iniziato con, mi dicesti a lavorare con la disabilità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 pensavo che fosse invece più Cosevo così tanto così tanto no così rigidamente no così rigidamente no ok no. Cioè, adesso non più mm, no, certo certo però so, so, so, non so come dirti però insomma lo sai pure tu probabilmente l'esperienza poi ti porta a definire un tuo stile no? certo e quindi quello stile poi qualcuno sostiene se stile, quella cosa funziona continua a farla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 Anche qui, mi spiace ritornare alla tipologia perché sai che non piace neanche a me, però voglio capire te soprattutto, un tipo di persona con cui pensi di lavorare meno bene che c'è cioè che è più difficile per te, I don't know, qualcosa di… Non so se è il tipo di persona, hanno discorso di in diretto, però lavorando spesso con gli adolescenti ci sono alcune situazioni familiari, quindi di genitori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 Perché no? Chiaramente, a differenza dell'inizio, insomma, come dici tu, sei lo standard, no? Quindi c'è stata la prescrizione, questo e quest'altro, sono ovviamente cambiato. No, non nascondo che la mia prima terapia c'avevo dentro il cassetto manuali e tutti i protocolli del mondo. I foglietti, quei soggetti, come, vai. come sì, sì, poi quando vai va a dare gli esami che ti nascondi. Sì, come avevo nella testa l'errore le, le, eh, della diagnosi piuttosto che della persona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 Penso che lo disse lui, è quanto di più. <ride> non sono appropriato, ma adesso. Cioè quanto più semplice possa esserci. Fallo, se funziona bene, se no parti con altro. Ma anche perché il presupposto che le persone arrivano da te qual è? Quello di stare bene. Chiaro. Cioè, della tua nostra teoria, del tuo nostro. poco interessa. Certo. Quindi l'obiettivo certo. è questo: stare bene e nel minor tempo possibile.